tutti nuovamente, buongiorno anche ai miei colleghi di viaggio in questo secondo webinar nei martedì dell'integrazione di Open Luntumber, do il benvenuto ad Alvisa Sinigallia, country manager di eh, un'app in Italia lato ecco mio qua. ok, perfetto, eccoci me l'avevi tolto per buongiorno a tutti intanto e in ben arrivato ok eccoci qua e... Devo il benvenuto a Gianluca Santinelli e Dina Risei della IPAS. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ok, siamo, siamo in linea ovviamente con sia la webcam e l'audio. Direi che possiamo eh, partire velocemente con il webinar, con l'agenda. Quindi presentazione iniziale sia di Operant Amber, per chi non la conoscesse, che eh, di QNAP soluzioni tecnologiche quindi di quello di cui parleremo quest'oggi quindi sia lato che QNAP, eh, e poi l'integrazione dei due brand con il caso di utilizzo appunto eh, del partner in questo caso appunto la Keepers che, che si presenterà ovviamente al termine ovviamente delle due presentazioni di un'app e di QNAP. Eh, per presentare poi le partner, quello che è loro, loro, anzi diversi casi di utilizzo poi delle soluzioni, di entrambe le soluzioni, quindi dell'integrazione delle due soluzioni. Um, velocemente, quella che è la visione di Overland Amber, quindi eccellenza attraverso intelletto globale ed inclusione, e specialmente in questo periodo eh, è estremamente importante, quindi eh, quello che è la visione appunto dell'azienda, quindi cercare di, di, una, di avere una maggiore collaborazione tra tutte le persone all'interno appunto dell'azienda. Azienda che è da oltre 40 anni sul mercato, per chi non conoscesse Overland Hamburg, è la fusione di due società, Overland Storage, nata in America nel 1980, e Thunder Data, che è nata nel 1980 1979 fine dell'anno 79, in eh, Germania a Dortmund e parte di costola, diciamo, della, della Thunder eh, Radio Fabric, quindi azienda norvegese, nata nel 1930. Quindi aziende estremamente importanti e longeve nel mondo del de, mondo IT, dove sappiamo ovviamente che eh, il turnover è, è ovviamente. Sempre eh, eh, molto rapido. Eh, siamo presenti in oltre 90 country e ci presentiamo, grazie ai nostri eh, partner, grazie ai nostri rivenditori, eh, con eh, diciamo due famiglie di prodotti, le soluzioni RDX e le soluzioni NeoSiris, che poi vedremo nel dettaglio proprio per l'integrazione con un'app. La nostra missione, e quello che facciamo da sempre, è Permettere alle aziende di proteggere i loro dati, quindi proteggere in maniera sicura i loro dati, quindi di salvaguardarli da possibili disastri. Lo facciamo con soluzioni di così chiamate hybrid cloud, quindi di cloud misto sostanzialmente, quindi on premise e anche in eh, pubblico e privato. La presenza come ho detto prima è globale siamo presenti in oltre 90 nazioni grazie ai nostri partner con oltre 10.000 partner io sono basato in italia e eh, come dicevo sempre sono eh, in home office ma la mia casa sono sulle direttrici nazionali quindi a 1 a 4 via dicendo. tranne ovviamente, in questo periodo in cui siamo in travel bank quindi non possiamo muoverci e, e quindi il mio ufficio è, è questo sostanzialmente è a casa mentre ovviamente la nostra sede principale è per l'Europa è basata a Dortmund, quindi a Dortmund c'è la sede principale per l'Europa dove abbiamo tutta la parte di customer service, di riparazioni, di supporto tecnico, di vendite e marketing, la logistica, eh, il supporto è presente ovviamente in multilingua ma la nostra parte di, ovviamente di produzione, come spesso accade in questo caso, è appunto in Cina. La direzione dell'azienda si divide in, in tre parti, quindi la parte di OEM, essendo produttori torniamo ad altri eh, brand molto più famosi di noi, anche le nostre soluzioni, la parte di account strategici ovviamente con cui eh, collaboriamo, ma la grossa parte del nostro business deriva appunto dai nostri partner, da una, una moltitudine di partner che hanno deciso negli anni ovviamente di abbracciare le soluzioni di Overland Dumber, sia sulla parte appunto Rd, Scheme, Siris eh, e LTO e in precedenza ovviamente nel passato SLR, DAT e via dicendo. Le due tecnologie, come ho detto prima, sono RDX e NeoSeries, quindi di questo ne parlo dopo perché lascio ad Alvise, eh, Sinigaglia di Kunap, ovviamente di, di parlarci un attimo di chi è effettivamente QNAP. Sì, buongiorno a tutti di nuovo e ovviamente grazie a Overland Amber per, per l'invito, per essere ospiti in questa giornata sicuramente è interessante e opportuno riuscire a, a condividere con, con voi eh, le soluzioni, perché riteniamo che siano importanti proprio le soluzioni al di là magari del marchio che ci sta dietro Unap è un'azienda che nasce a Taiwan nel 2004 quindi è un'azienda abbastanza fresca, eh, con 1300 dipendenti a livello worldwide, in Italia siamo sette e abbiamo gli uffici a, a Roma io, anch'io, home office come, come il, buon, il buon Paolo si lavora e siamo riusciti anche in questo lockdown, nonostante appunto l'azienda essendo basata a Taiwan, abbia mantenuto non abbia fatto lockdown, Taiwan come probabilmente sapete, la prodimensione è rimasta attiva, quindi in tutto il periodo, abbiamo solo ovviamente diminuito la, la produttività a causa delle forniture mancanti di alcuni componenti, viti eh, che quindi ci hanno messo in difficoltà nei mesi, diciamo, nei mesi precedenti. Quindi un'azienda Comunque nasce come NAS, produttore di NAS, Network Attach Storage, ma negli anni siamo molto cambiati. Quindi il motto proprio dell'anno scorso è quello che c'è nella slide computer, networking e storage. Quindi non solo storage ma proprio abbiamo aumentato la gamma prodotti andando a inserire dei DAS, andando a inserire delle soluzioni per SAN, quindi del Fiber Channel, and networking, quindi non solo degli switch dedicati, ma proprio tutta una serie di card connettività 5, 10, 25, 40 giga, e computing, che è un altro mondo ovviamente che sta esplodendo, quindi calcolo computazionale, soluzioni, come dicevo prima, proprio all in one per dare alla... A voi clienti e ai vostri rispettivi clienti delle soluzioni che possano risolvere le problematiche. Quindi questo è un po' il, di come si sta muovendo l'azienda e in che direzione sta andando. Perfetto. Grazie, Avise. Passiamo a quello che è l'introduzione sui, sui prodotti, così poi dopo anche tu ci spiegherai meglio poi quello certo. che, che fa QNAP allora, eh, velocemente per quello che riguarda RDX in particolare perché sono poi le soluzioni che si integrano con, eh, con QNAP rispetto a Neosiris che è la parte di tape e nastri RDX come potete vedere è una tecnologia di nostra quindi proprietà di Overland amber abbiamo 37 brevetti ovviamente già certificati e 5 sono in pending. Cos'è RDX? È sostanzialmente la combinazione di due tecnologie, del tape e del disco, del tape perché abbiamo una cartuccia che è rimovibile e portabile di lunga durata. Uh, di basso costo, all'interno di questa cartuccia non c'è più un tape come uh, succede per le altre tecnologie come ad esempio il DTO ma c'è un disco, quindi un hard disk a tutti gli effetti da due pollici e mezzo uh, quindi segue ovviamente la roadmap del, uh, delle capacità ovviamente degli hard disk due e mezzo con tutti i benefici che ne derivano perché in questo caso ovviamente abbiamo una soluzione uh, con capacità ovviamente superiori in termini di Trasmissione dei dati, di, anche di protezione dei dati e possibilità appunto di avere eh, una sicurezza appunto maggiore in questo senso. Le soluzioni di Store sono le soluzioni singole, quindi gli drive singoli in questo caso sono semplici da integrare eh, esistono in due modalità quindi modalità esterna e interna in particolare modalità esterna è quella che si coniuga diciamo, di più con le soluzioni appunto di FUNA perché ha interfaccia USB 3 quindi possiamo collegarla sostanzialmente a server, pc, notebook qualsiasi dispositivo abbia un'interfaccia USB eh, esterna e anche in questo caso appunto anche Linux quindi eh, la possibilità di avere oltre a ovviamente eh, anche la, la soluzione interna con interfaccia SATA e USB, e cartucce, quindi capacità che vanno dai 500 giga ai 5 tera, passando per ovviamente 1, 2, 3, 4 e 5 tera appunto. Ehm, da questo punto di vista, rispetto al tema, non c'è la necessità di fare manutenzione, perché eh, non esistono testine, non esistono quindi, non ci sono problematiche di polvere, di umidità e quant'altro, quindi... La soluzione è molto più robusta e sicura, e anche da managgiare e da trasportare rispetto a quello che è il tape, che, anche, benché ovviamente, nel, con l'evoluzione sia migliorato dal punto di vista della protezione, nel prossimo webinar con, con Bim ne parleremo. Uh, in realtà, le soluzioni RDX sono perfette per quello che è l'ambiente SMB, quindi quella della piccola e media impresa, ma non solo, perché poi esistono anche integrazioni anche in ambito particolare anche in ambito enterprise. Soluzioni di X Twick Store, mi abbiamo detto, soluzioni singole, in questo caso soluzioni di x Quick Station, quindi soluzioni, in questo caso eh, di rete con interfacciamento ai casi, quindi eh, via rete, e in questo caso le soluzioni sono molto più semplici da integrare perché si adattano all'ambiente eh, fisico e all'ambiente virtuale in maniera molto più flessibile. Eh, soluzione quattro slot, quindi posso alloggiare fino ad un massimo di quattro cartucce, in modalità desktop, quindi da appoggiare su scrivania, piuttosto che rack mount, e soluzione rack mount a otto slot, quindi con otto cartucce. Eh, la, le soluzioni sono flessibili, ho detto, perché possono essere integrate in maniera molto più semplice, molto più semplice e con, in diverse modalità. Posso avere target singoli, quindi ogni cartuccia è un... Target è un volume a 60 X, oppure posso creare dei volumi logici quindi sulla PlayStation 4, ho la possibilità di creare un volume logico quindi fare la somma diciamo delle cattucce un volume logico con il foltorius per una maggiore protezione, stessa cosa sulla PlayStation 8, con la possibilità di crearne uno da 8 slot, oppure due da 4 slot. Quindi ho queste, eh, queste modalità di esecuzione. Ulteriori due configurazioni, sulla PlayStation 4 e sulla PlayStation 8. Perché ho la possibilità di configurarla o in emulazione di libreria, quindi questa è la PlayStation 8, oppure la PlayStation 4 in modalità autoloader, dove ovviamente ho un, uno e solamente un drive attivo alla porta, quindi per la protezione dalla massima e dalle modalità. Perché parliamo di RDX, eh, in questo caso la PlayStation, anche con QNAP? Perché QNAP integra un iniziatore Iscasi, per cui ha la possibilità di eh, interfacciarsi direttamente con la PlayStation, quindi di avere fino a 4 target questo caso oppure dei volumi logici e quindi andare a gestire la quickstation con un grosso repository eventualmente per esportare ovviamente i miei dati all'esterno e creare ovviamente una maggiore eh, protezione. Eh, vediamo un riassunto del portafoglio in questa slide, in più eh, degli accessori, possiamo dire che abbiamo un, rack, un alloggiamento rack per gli USB 3 esterni e ovviamente una valigetta per portare e conservare in maniera protetta le cartucce RDX, benché lo siano già di loro, in questo caso una valigetta che ovviamente è impermeabile e in infuga appunto per, maggiore, per ulteriore protezione. Abbiamo detto di ovviamente sicurezza e quindi di dati che sono offline e offsite. e questo noi lo chiamiamo Air Gap. quindi è un backup, una replica dati in modalità Air Gap significa avere una copia, che sia scollegata dai nostri sistemi e che non sia ovviamente nello stesso posto dove i nostri dati risiedono. Quindi una maggiore protezione prendendo i miei dati e portandoli all'esterno e quindi ad averli completamente disconnessi e non attaccabili da qualsiasi problematica online, quindi ransom, no, locker, virus e quant'altro, o offline, quindi eh, possibili disastri dal punto di vista dei alluvioni, incendi e via dicendo. Con questo ho terminato la mia parte di presentazione, ripasso a, a, al vis, ovviamente, il controllo della, delle slide per la parte di presentazione ovviamente delle soluzioni bene sì grazie allora di nuovo Paolo ehm, oggi non vorrei fare proprio una presentazione di prodotti perché appunto non, non ha senso ho solo messo questa slide perché per chi magari di voi eh, non conosce il portafoglio QNAP ehm, dare un overview di quella che può essere la gamma dei prodotti NAS quindi eh, velocemente poi sul sito ovviamente trovate tutte le, le differenze QNAP sapete eh, è un'azienda molto, molto attiva nel rilasciare nuovi prodotti fin troppo ogni tanto noi diciamo perché esce sempre il nuovo il nuovo prodotto ma questo proprio è nell'indole nello spirito di dare il prodotto giusto con il dimensionamento giusto quindi mh, quello che ci piace dire è che abbiamo questa suddivisione per serie e abbiamo tre tipologie principalmente di processore lo storico è l'intel che occupa oh, ad oggi un 60-70% della gamma AMD che è stata una partnership di 3-4 anni fa quindi che hanno sviluppato un socket con Ryzen eh, quindi in, sulle nostre macchine, molto interessante quelli in azzurro e poi le macchine entry, quindi le famiglie 31 e 32 mh, con processore ARM quindi Anapurna, pensato per il semplice backup quindi questi tre macro eh, che vedete delineati in rosso sono proprio pensati, prodotti pensati per le so, piccole aziende per SMB e per le small enterprise in base alle esigenze quindi del vostro cliente e anche a quelle che sono le richieste possiamo aiutarvi proprio anche insieme poi anche con i distributori a, ehm, a dimensionare a quella che è la soluzione adatta intanto qualcuno dice sì ma c'è il 4 bay eh, di fascia entry e il 4 bay con l'i7 quali sono le differenze è un po come dire la 500 normale la 500 abart quindi, eh, per quello, proprio l'azienda ha sempre voluto dimensionare e creare questa gamma di famiglie. Una novità, quindi, ho cito proprio una novità perché. Ehm... È proprio fresca del lancio di, di questi giorni, è la famiglia 53D, quindi ve la, ve, ve la presento un attimino, è arrivata in Italia la settimana scorsa, quindi la cominciata a trovare dai distributori. La grossa novità, e quindi qua si vede proprio come QNAP sta lavorando in questa direzione, sono le porte che non sono più da un giga, ma sono da 2.5, questo perché c'è questa tendenza quindi verso un miglioramento della connettività, spesso il NAS ha le prestazioni ma la connettività in mezzo notiamo che è il collo di bottiglia. Quindi i rivenditori e i sistemi integratori come voi eh, possono usufruire di queste porte, eh, di queste due porte, quindi messe in trunking, per dare una maggiore eh, connettività, quindi un throughput di lettura e scrittura sicuramente eh, migliore. E, mh... Come vedete queste si può andare benissimo a integrare quindi con i nostri switch, abbiamo tutta una gamma di switch che abbiamo anche appena lanciato principalmente 10 giga ma che ovviamente sono in cascata utilizzabili con il 5 e il 2.5, quindi un lavoro molto intenso su quella che è la parte di chiamiamola networking intesa proprio come non solo singolo switch ma come connettività. L'altro prodotto che ho selezionato oggi un po' perché è, fa parte delle famiglie computing, la famiglia computing come dicevo prima è una nuova proprio business unit sta crescendo e, e la novità di questo prodotto ne è secondo me l'esempio, abbiamo dato vita a questo switch poi 16 porte, a bordo il sistema QTS, quindi a bordo tutte le funzionalità classiche di un NAS, quindi andiamo a integrare in un'unica soluzione REC da una, una unità eh, sia le porte POI, quindi le, le soluzioni di switching, che, ehm, che proprio il il QTS con la virtualization, le applicazioni che, ci, che caratterizzano il mondo QNAP per chi già appunto lo conosce, quindi interessante per chi fa telefonia, quindi andare a installare a bordo un centralino telefonico, un, uh, piuttosto che un router, e un firewalling, piuttosto che gli access point, quindi un controllore access point, quindi molto interessante anche questa magari per chi vuole eh, andare a vedere e svilupparlo. Andiamo però un po' a quello che è l'argomento eh, della giornata, e quindi eh, l'integrazione con RDX e soprattutto vorrei ritornare sul concetto 321, eh, che è un po' il motto eh, di, di questi anni, ma che è sicuramente la cosa fondamentale che spesso eh, si dimentica o viene sottovalutata. Il 321 sapete, dice almeno tre copie dei file su due formati differenti, di cui uno offsite. Quindi RDX si integra in maniera perfetta perché riesce a fare. Eh, eh, eh, sicuramente eh, eh, eh, di, queste, di queste soluzioni. Il problema è che spesso viene sottovalutata questo concetto di 3 e eh, molti prendono il QUNAP e dicono io metto il dato sulla, sul QUNAP e sono, sono a posto. Eh, mi sentite bene? Perché so che ci sono un po' di problemi di connettività, quindi magari la webcam porta via mi Dicono di sì, dalla regia. Ok, se mi dovesse sentire male, casomai me lo dite che tolgo. Tolgo sì, la web. Veloce, e lo ehm, è ritornata. Eh, forse è andata via al volo. Ok, mm, quindi il concetto di l'importanza del, del 321. Non basta avere un sempli, diciamo un semplice pun up con un target ai casi che viene usato di fatto di produzione perché lo vediamo tutti i giorni e dopo succede qualcosa nell'alunno in quel target ai scasi e non c'è un backup, uno dice sì ma io c'avevo già il QNAP che mi faceva da backup, no, quella è produzione, non è backup, bisogna avere un backup, bisogna avere un offsite, e quindi proteggersi in maniera eh, adeguata. Ehm... C'è un po' di ritardo sull'avanzamento delle slide... Vediamo, vediamo. Prova a cliccare riesco. Ah, eccolo Ok, allora, eccolo qua. Bene, quindi andiamo un po' sul, sul discorso di hybrid backup sync. Questa era la nuova applicazione che comunque è l'evoluzione dell'applicazione che abbiamo eh, sviluppato negli anni e che siamo alla 3.0 che permette di fare backup replica, quindi e, e, soprattutto il concetto di backup e sincronia. Volevo eh, un attimo... Eh, quindi in di backup, ovviamente io voglio che il mio dato sia replicato in tutto e per tutto... Oh, cartuccia rd nas sul cloud e quindi il concetto eh, più, più semplice spesso però eh, quello che si vuole è avere anche una sincronia cioè avere che io modifico il dato e in tempi mh, relativamente eh, immediati possa avere il, la sincronizzazione del dato ed è per questo che noi abbiamo proprio abilitato la, la sync quindi la sincronia come dice il nome che può essere eh, unidirezionale quindi dal nas verso l'rd o comunque una soluzione off-site in fase di configurazione proprio ve lo fa, eh, ve lo fa scegliere può essere bidirezionale quindi qualcosa, qualsiasi cosa che io modifico sul secondo sito quindi sul sito off-site eh, viene poi riportata anche sul NAS oppure può essere sincronizzazione attiva quindi io utilizzo mh, una soluzione, una risorsa una source esterna come può essere cloud piuttosto che un altro NAS e da quella voglio che mi si sincronizzi con il mio, il mio NAS in azienda. Quindi queste tre tipologie che io mi posso andare a configurare sul, su questa mia questa applicazione per andare a creare dei job da mettere poi sul RDX. Poi ma sicuramente con i partner eh, di Kipass lo, lo vedremo più, più nel dettaglio. Ehm... L'altra cosa fondamentale che è stata introdotta proprio a fine dell'anno scorso è la eh, deduplica, la problematica spesso più grossa che si ha quando c'è un backup è l'importanza e, e il, le dimensioni del backup e questo spesso porta a delle problematiche di tempo quindi non riesco a terminare il mio backup prima dell'inizio del lavoro, della giornata successiva e, e con notevole riduzione della banda. Quindi tenendo conto di questo noi abbiamo dato l'opportunità quindi di inserire questa QDE DUP. Pensatela proprio come una zip: di fatto la macchina fa una compattazione di quello che è il, il file, mm, deduplica tutti gli effetti e permette quindi che venga trasformata in questo formato QDFF, proprietario di QNAP e venga poi trasferita quindi su un sito eh, off-site che può essere benissimo l'RDX. A quel punto questo file è trasportabile nel senso che io me lo posso copiare su diversi dispositivi e o avendo un QNAP piuttosto che su una soluzione Windows o Linux con un estrattore, quindi abbiamo creato proprio un estrattore, io mi posso andare a scompattare il file e andare a visionare quello che ho all'interno. Quindi questo mi va a togliere quella che è la problematica di pesantezza o comunque di file molto, molto pesanti. Questa è una tipica infrastruttura che noi proponiamo ovviamente di sicurezza, il 3.2.1, quindi avere una soluzione per esempio di NAS che chiamiamo di produzione, le, una seconda macchina eh, che può essere appunto il backup e dei dispositivi appunto esterni come l'RDX dove io vado a fare la soluzione eh, off-site posso poi andare a espandere se ho necessità con altre nostre soluzioni piuttosto che andare a eh, mettere il dato in un secondo post off-site come può essere cloud, quindi abbiamo massima compatibilità con cloud eh, terze parti, questa è una delle nostre eh, peculiarità Ehm, eccola qui eh, abbiamo a listino anche una soluzione con cui abbiamo fatto una partnership con un cloud eh, in Italia quindi un data center eh, a Firenze questo per rispettare poi le normative in toto di GDPR mm -hmm. vediamo se avanza, oggi problemi sulla Okay. e ultimissimo, proprio per dare degli spunti, perché vorrà essere quello, penso, un po' alla giornata di che oggi. E altre due applicazioni che abbiamo di recente introdotto proprio nell'ambito da essere utilizzate nell'ambito cloud. Il cloud ha delle, soprattutto in Italia lo sappiamo, delle grosse problematiche di latenze e per la connettività. Quindi con queste applicazioni mi permette di fare nello specifico con l'hybrid mount, come dice l'Home Mount, vado a montare proprio. Un, un volume sul mio NAS che mi fa da cache, quindi mi fa da, da buffer fra quello che è il mondo cloud e il mondo eh, client, quindi client invece che accedere direttamente al cloud accedo al mio NAS con tempistiche quindi di rete LAN e poi sarà il mio NAS che si coordina e si sincronizza con il, ehm, creando un, un unico accesso con il cloud piuttosto che la Board Cloud che non è altro che un, si monta un volume a tutti gli effetti, quindi tutto quello che è sul cloud me lo porto anche sul NAS e do una sincronizzazione a, a tutti gli effetti, quindi sia che perdo il, da, il, il NAS eh, come connettività o che perda la connettività con il cloud o comunque i miei dati accessibili. Diciamo che questa vorrebbe, voleva essere un attimino eh, l'introduzione. Ci sarebbe ovviamente tanto da parlare perché tante sono le novità, come dicevo prima, anche in ambito eh, networking. Stiamo lavorando, lavorando moltissimo su quello che è il concetto anche sd wan eh, di mesh fra vari NAS e eh, abbiamo una nostra applicazione che abbiamo lanciato ormai 3-4 anni fa che magari molti di voi non hanno conosciuto utilizzano, che è la virtualization station, mi permette di andare a installare a bordo una macchina virtuale, piuttosto che un file ISO, quindi una, un sistema operativo, per poter quindi utilizzare di fatto il NAS come un, un server e quindi è per questo che noi chiamiamo le nostre soluzioni multifunzioni che posso appunto eh, andarle a abilitare in diversi ambiti. Vediamo se, eccola qua, l'ultimissima, Prima di passare adesso sono andato troppo avanti eh, mm. era eh, la precedente vediamo se mi torna esatto su box safe e anche questa è una novità che è possibile fare un backup su mm. eh, di office 365 mi torna eccolo qua office 365 e di google g suite quindi tutto quello che è un backup della mail dei contatti dei calendar, e di tutti i share drive e share point che posso avere nel mio, eh, nel mio account di G Suite quindi anche questa è una novità gratuita che si può attivare su tutte le nostre macchine io avrei terminato quindi lascio la parola sì. adesso sicuramente ai colleghi a Paolo eh, in modo sì. che possano entrare più nel dettaglio e spiegare le da parte di integrazione una certo. per X insieme Gra Grazie Alvise, adesso lasciamo la, la parola a Gianluca che poi eh, che ci presenta un attimo la Kipas e dopo eh, altro, la parte di integrazione ovviamente tra eh, ovviamente, Overland Tower e Unapp, quindi quelle che sono poi le soluzioni che ci permettono di dare una, una maggiore protezione dei dati. Grazie mille, allora... Eccoci, eh, buongiorno a tutti, eh, sono Gianluca Santinelli, responsabile commerciale e socio della Kipas. Oggi con noi c'è anche Dino Alisei che è l'amministratore della Kipas. E la Kipas è un'azienda con sede a Camerano e come dice anche la Slide ci proponiamo come un partner completo per tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni che vogliono integrare le moderne tecnologie eh, informali e telecomunicazione. Come lo facciamo? Eh, lo facciamo perché le nostre aree di competenza sono quelle di implementazione di infrastrutture informatiche e creazione chiaramente di infrastrutture informatiche, volte alla sicurezza dei dati, eh, lo facciamo con collaborazione con HP, eh, con Microsoft virtualizzando con um, Hyper-V Chiaramente tutto quello che poi il mondo del backup eh, online e offline lo facciamo grazie a Thunberg, eh, Unapp, eh, e utilizziamo Vim come software eh, per questa quest attività. Oltre a questo ci occupiamo di dare tutto quello che è la sicurezza dell'azienda anche perimetrale, lo facciamo anche dato che siamo partner di WatchGuard eh, con i Fire WatchGuard. E, e oltre a questo monitoriamo tutto quello che poi è, è quello che accade all'interno dell'infrastruttura con piattaforme come SolarWind e software come Business Log. Come dicevo prima siamo partner anche di Welcome Italia, quindi ci occupiamo di tutto quello che sono le telecomunicazioni proprio per dare cerchiamo di dare a 360 gradi una, una soluzione completa per realizzare quello che è, sono le infrastrutture oggi moderne, quindi in site, on site e in cloud, quindi ecco, ecco perché siamo partner di, di Welcome Italia per tutto quello che è il mondo delle telecomunicazioni e siamo partner anche di voicepeed che è un centralino software evoluto che ci ha aiutato anche in questi tempi di lockdown per far lavorare tutti gli smart working ritornando diciamo sull'attività di cui parliamo oggi grazie all'invito di paolo eh, parliamo di sistemi di disaster recovery e business continuity cioè mh, noi partiamo da, da un dato eh, per creare questo tipo di, di infrastrutture le pianifichiamo con il cliente eh, partendo dall'RTO e lRPO, cioè eh, recovery time object, e, e recovery point object. Questi cosa ci dicono? Eh, quanto, entro quanto tempo devo ripartire, e quanti dati eh, sono disposto a perdermi. Quindi da qui eh, si crea un piano di disastro con eh, disaster recovery con il nostro cliente e eh, chiaramente successivamente si vanno ad individuare i, le varie infrastrutture, i vari apparati e eh, le varie soluzioni per creare questo, per raggiungere questo obiettivo. Ecco. E chiaramente e qui entra in gioco, entrano in gioco le soluzioni di Tanberg e Kunap che sono proattive verso queste, queste soluzioni. Oggi quindi vi, vi volevo mostrare... Ehm, Alcuni casi, eh, adesso sono andato avanti, ecco, alcuni casi che abbiamo realizzato, eh, praticamente eh, come si vede dalla slide, un rack principale dove risiede il server di produzione e dove praticamente il backup giornaliero viene effettuato tramite un Astelac, Lacuna app, quindi eh, tramite il software VIM andiamo a eh, backupare le macchine nel NAS della QNAP e poi facciamo disaster recovery eh, tramite l'RDX esterno in questo caso eh, per avere anche la copia offline oltre a questo in questo caso abbiamo messo un server di replica quindi per ripartire eh, nel più breve tempo possibile e eh, in caso di down completo Abbiamo previsto per non far restare ferma l'azienda, comunque mettere una macchina, un backup della macchina virtuale nel cloud. Quindi ecco, questo è un primo, diciamo, un primo fattore che abbiamo fatto. Un altro caso molto simile per quanto riguarda, diciamo, l'armadio principale con il server di produzione. In questo caso l'azienda aveva una sede remota, abbiamo previsto eh, nella sede remota... Mi si muove? Eccolo. Nella sede remota abbiamo eh, messo un ulteriore eh, backup eh, in modo tale che se nella sede principale ci fosse stato comunque eh, un down completo, eh, avevamo comunque i dati nella sede remota. L'ultimo caso... Eh, è questo eh, che è anche uno degli ultimi che abbiamo realizzato praticamente ehm, abbiamo eh, il server di produzione e eh, la differenza diciamo, principale con gli altri due casi è la quickstation che ci permette di eh, a, diciamo, rendere automatico quello che con eh, l'RDX eh, diciamo, USB dovevamo fare comunque manualmente facendo la rotazione delle cassette con la Quickstation eh, riusciamo ad avere praticamente eh, una, una, pianificare in maniera automatica tutto quello che è eh, l'offline e abbiamo replicato in una sede di Milano eh, il server di replica ma eh, anche l'RDX e la Quickstation che mi fa da backup per il server di replica. Eh, diciamo che questi sono i casi che al momento sono quelli più caratteristici che ci hanno aiutato in eh, questi, questi anni a praticamente mettere in sicurezza i dati eh, dei nostri clienti, eh, ripasso la parola a Paolo che mh, può continuare... Possiamo continuare con la parte di webinar? No, eh, volevo eh, una delle domande che erano eh, diciamo, eh, che ci avevano fatto anche durante eh, lo scorso webinar era quella su, poi sull'affidabilità delle soluzioni. Eh, voi utilizzate le soluzioni RDX da ormai moltissimi anni e sì. eh, Avete provato sulla vostra pelle effettivamente quanto sia effettivamente resistente poi la, la, la soluzione, no? Quindi il numero di guasti o le, le problematiche che avete incontrato che ne parlavamo l'altra volta sono guarda, sono pochissime. Assolutamente sì, eh, magari può darvi conferma anche l'amministratore Dino e che diciamo è stato lui che ha introdotto Thunberg eh, tra le nostre soluzioni studiando e facendo eh, ricerca del, della migliore soluzione comunque eh, confermo che ad oggi non ricordo problematiche, rotture fortunatamente eh, <ride> Quando parliamo poi di informatica sappiamo benissimo che eh, eh, non c'è molto da cadere, diciamo. però diciamo che quando è servito l'abbiamo trovato pronto e affidabile. Perfetto, perfetto. Ma io vorrei aggiungere se, se posso eh, il fatto che occupandoci più in generale di sicurezza informatica, perché noi come azienda eh, ci occupiamo anche di sicurezza informatica. Eh, e nel mio ruolo di DPO eh, presso pubbliche amministrazioni quindi comuni, scuole e eh, tutti gli enti che hanno eh, necessità eh, in maniera obbligatoria di avere un DPO all'interno noi eh, quello che ci teniamo a sottolineare è che applichiamo la normativa nel rispetto non tanto eh, a livello documentale cioè di, di creare un bel documento che nel caso ci sia un data breach possiamo presentarlo al garante o a chi per lui eh, cercando di dimostrare che abbiamo fatto tutto il possibile noi facciamo prima tutto il possibile per evitare certo. poi che ci dobbiamo confrontare nel DPO nelle opportune sedi tant'è che molto spesso no, grazie ad, eh, diciamo, ad aver implementato soluzioni eh, non abbiamo nemmeno la, la necessità di denunciare un data breach Spiego meglio se io posso dimostrare che mh, un eh, c'è stato magari un cripto locker che ha danneggiato i miei dati. Io non mi preoccupo nemmeno di comunicare beh, al garante beh. che c'è stata questa, uh, questa diciamo, questo database. Perché se i, i dati sono rimasti nel server ma sono stati solo crittografati, e io ho delle copie speculari dove eh, L'utente finale non ha nessun tipo di problema nel, eh, nel danneggiamento di quei dati, posso, in prima, in prima istanza, ripristinarli e li finisce. Quindi non, devo, mi, non mi creo quelle preoccupazioni nel dover dimostrare che ho fatto tutto il possibile. Perché io lo faccio sempre in maniera preventiva. Quindi, nella mia figura di DPO all'interno della pubblica amministrazione, cerco sempre di eh, implementare soluzioni come dice la normativa by default e by design, implementando tutti i sistemi di sicurezza, in questo caso utilizzando eh, NAS, QNAP eh, e Thunderbird per quanto riguarda diciamo, anche la possibilità di eh, salvare il dato dentro delle cassaforte eh, ignifoghe mm -hmm. che hanno degli standard come eh, DGTA richiede e quindi in questo caso vivo veramente sonni tranquilli da DPO perché non dimentichiamoci poi che la nomina di DPO significa pure dover dimostrare al garante che tu hai dato delle direttive chiare e che nel qual caso la pubblica amministrazione la rispettate, le, le problematiche poi ricadono sulla pubblica amministrazione, ma in tutti gli altri casi ricadono su di te. Quindi a maggior ragione, voglio dire, eh, nella mia figura di DPO mi sento di eh, consigliare vivamente l'utilizzo di sistemi di eh, backup e anche di business continuity, perché non dimentichiamoci che certi enti hanno la necessità di prestinare in tempi certi, tipo pubblica amministrazione, per esempio, non so, devono fare un matrimonio, non è che possono fermare la documentazione solamente perché non hanno sistemi di business continuity, ma ce li hanno e quindi devono ripristinare i dati, in quel caso in tempi certi. Con soluzioni di questo tipo noi siamo garantiti dal fatto che ogni qualvolta si è manifestato, e devo dire anche... Eh, cioè, cioè in maniera diciamo rapida perché è successo che pubblicamente cioè, hanno preso il CryptoLocker ma nell'arco delle due quattro ore siamo sempre riusciti a ripristinare i dati senza necessaria eh, comunicazione al garante quindi penso che questo possa essere di aiuto a chi ci ascolta per eh, l'affidabilità che i prodotti che, che stiamo oggi in, questa, in questo webinar promuovendo siano eh, di, di altissima qualità sì. e di altissima standard. assolutamente, hai perfettamente ragione no? di Soprattutto sull'aspetto appunto di protezione dei dati, no? quindi quelle, le due tecnologie insieme poi alla fine creano una soluzione che è quello effettivamente che poi ci permette di, di dare quella soluzione ad hoc. Mi ripeterò, però, è, è hoc, che ci permette di proteggere i dati in maniera eh, diciamo, più sicura rispetto ad avere solamente una soluzione delle due. Quindi, eh, ed è quello effettivamente, che era um, l'idea di oggi, di questo webinar e dei prossimi webinar che facciamo anche con, appunto, con, gli altri, con gli altri partner quindi offrire delle soluzioni che insieme danno appunto, la, la, una soluzione che eh, sia protegge i dati in maniera migliore in questo caso anche appunto, sul, sul tuo, sulla tua esperienza da, da DPO appunto, ci, ci conforta appunto, avere eh, anche questo appunto come, come possibile scenario appunto di, di protezione appunto dei dati eh, io ho eh, ancora un paio, di, ho un paio di slide che avevamo realizzato che ho realizzato eh, sull'integrazione delle soluzioni quindi su come effettivamente andare poi a, eh, ad eseguire eh, una dei possibili casi di utilizzo eh, non so se vedete il mio schermo, in questo momento in teoria credo di sì che si stia aggiornando, ma siamo all'interno ovviamente della, eh, del QTS, correggimi al vise, ovviamente se, se, se sbaglio i termini, perché questo è più campo tuo, poi dopo c'è la, la parte mia di integrazione, però eh, ovviamente una volta che siamo entrati all'interno del QTS, questa è diciamo, la, la, prima, la prima schermata che si presenta, collegando il RIDX, e lo vedete qua in alto, eh, sulla destra, viene rilevato ovviamente l'RDX, in questo caso ho volutamente inserito una cartuccia da 160 giga, che come eh, avete visto prima, eh, come non, non è presente tra le soluzioni ovviamente a catalogo delle soluzioni RDX, perché è estremamente datata, eh, ad oggi la prima capacità di 500 giga e poi abbiamo quella da 5, a scalare fino alla 5 tera. Una cosa che non ho detto prima è l'interoperabilità delle soluzioni RDX, quella di poter utilizzare oggi un RDX USB 3 Plus quindi auto alimentato dalla porta USB connessa ad un NASCO, app, con una cartuccia che è stata prodotta dieci anni fa. Perché questa è una cartuccia da 160 giga, era in vendita eh, dieci anni fa, insieme a quelle da 40 e 80 giga. Quindi eh... C'è questa compatibilità tra il passato e il futuro delle soluzioni appunto RDX. Quindi massima interoperabilità e così come anche con le soluzioni PickStation. Quindi stesso, stessa uh, metodologia. Uh, siamo andati ovviamente a uh, configurare la soluzione all'interno di uh, storage snapshot all'interno dell'applicazione. Li, li troviamo tra gli storage esterni, quindi è uno storage esterno a tutti gli effetti. Benché sia connesso ovviamente in USB 3 al NAS, ehm, posso andare ovviamente a formattare la mia cartuccia in base a quelle che sono le mie, le mie necessità. In realtà, il consiglio è quello di eh, formattarla solitamente in ext e XT4 che è ovviamente. Eh, estremamente compatibile ovviamente con i NAS eh, di QNAP ed è anche il formato che rende ovviamente più veloce poi la scrittura ma posso farlo anche in NTFS o in altri, in altri formati eh, qui adesso non ricordo in che modalità l'avevamo fatto in EXT4 quindi siamo andati ovviamente a formattare la eh, nostra cartuccia RDX e al termine appunto ci viene visualizzata appunto eh, in maniera corretta Andiamo su Hybrid Backup Sync, HBS3, che è l'applicazione appunto che eh, ci permette di andare a configurare poi il nostro backup. Io qua non l'ho fatta con la sincronizzazione al viso, l'ho fatta con un job di backup normale. Aspetta. Quindi siamo andati su nuovo backup job, adesso sono andato, mi sa che ho cliccato io troppo velocemente, sì scusate. Nel frattempo vediamo se si aggiornano le, pardon sono andato troppo indietro io, eccolo qua, scusate, ritorno, avevo cliccato troppo, vado con la tastiera così è molto più semplice, eh, quindi andiamo a creare un nuovo backup job, indichiamo quali sono ovviamente le cartelle o i volumi ovviamente da andare a backupare, qui ovviamente è una questione di una, una versione di prova che abbiamo fatto con un giga 37. Andiamo a identificare ovviamente il nostro, la nostra destinazione che in questo caso sarà appunto RDX, quindi 160 giga, o la possibilità eventualmente anche di mappare il volume no? per, per, per specifici job di, eh, di backup. Vado a chiudere la mia configurazione. E come vedete, poi c'è la possibilità di abilitare anche l'edject del volume esterno al completamento del job di backup. Quindi io sono andato poi ovviamente ad abilitarlo. Vediamo se eccolo qua. Sono andato a cliccare sulla flag che trovate in basso, e con abilitando quel quella pulsante, ovviamente possiamo ad andare al termine del backup il QNAP fa l'espulsione automatica della cartuccia eh, dal supporto RDX USB 3 che abbiamo collegato, quindi eh, paradossalmente potrei avere anche più, eh, in base alle porte ovviamente USB che sono presenti sul NAS potrei avere anche più RDX e andare a, a farmi diversi job o creare diversi job in base alle cartucce che inserisco all'interno appunto dell'RDX eh, Store, quindi collegato al NAS Um, qui non abbiamo abilitato ulteriori se non il QD DUP, du, du, giusto, Alvise? Si può fare esatto nella parte lì di precedente, esatto, flegarla o meno. Ok, e non per la parte di DUP du, du, Esatto, Per la parte certo. di DUP, giusto? Dei, della... Esatto, io no. du, lì vedi che è fleggata, se non interessa la vado a defle, deflegare e quindi procedi e vai nelle successive per andare a concludere il backup, eh, esatto, qua ovviamente abbiamo fatto backup, quindi siamo, abbiamo fatto partire la nostra copia di backup, ovviamente queste sono slide, non siamo in real time perché avevamo sempre, io non essendo sento tecnico, ho sempre la paura che poi ovviamente non funzioni nel momento in cui, cui serva, eh, demo esatto l'effetto demo, una volta arrivati al 100% ovviamente troveremo che, eh, la complet il completamento del job e la notifica che la vediamo poi in alto e eh, dove appunto, ci viene comunicato che il volume esterno è stato ovviamente disconnesso, quindi è stata espulsa la cartuccia dal eh, dall'RDX che era connesso a NAS, quindi in questo caso ho Uh, un backup job che è finito appunto e mi è stata eh, espusa ecco magari Paolo mi aggiungo una sì, cosa quindi. al volo che mi è venuta Paolo. proprio che è importante dire che mh, è un incrementale quindi lui andrà a trasferire soltanto quelli che sono i cambiamenti del file rispetto alla giornata allora. precedente o al backup precedente lo posso allora. schedulare perché ha mostrato la schermata quindi me lo posso sì, schedulare quando voglio e altra cosa molto interessante è quella che se io vado a cambiare le cartucce quindi tengo una cartuccia per lunedì e un'altra per martedì mi tengo in memoria i vari job delle varie giornate e lui quando vado a inserire la cartuccia del martedì la riconosce e, e sarà in automatico poi che va, va a fare il job a completare il job quindi diciamo che poi può essere tutto automatizzato che qualcuno si preoccupa dice no ma devo ricordarmi di fare il manuale quindi eh, li tranquillizziamo dicendo che può essere tutto automatizzato esatto, eh, diciamo che di manuale avrò solamente ovviamente il cambio delle cartucce perché sappiamo che sull'ADX Store rispetto alla QuickStation ovviamente abbiamo una gestione che da eh, manuale passa automatizzata e viceversa, quindi quelle sono diciamo, le due differenze poi sostanziali eh, e qui appunto la parte di configurazione perché appunto come ho detto prima della QuickStation che vedo anch'io che sono quindi non riesco a vedere, eh, sulla, appunto, eh, sempre su Storage e Snapshot posso andare a configurare l'iniziatore Escasi per la connessione alla QuickStation 4 eh, o QuickStation 8. Eh, io in questo caso, qui non avevo ovviamente la QuickStation per, per, per fare la demo con le slide, ma eh, andando avanti con il processo, semplicemente posso andare a inserire i 4 IQN i no, di, di configurazione del target Escasi e poi vado a crearmi i miei job in base a quelle che sono le necessità e via dicendo certo bene siamo arrivati al termine direi che anche siamo abbastanza in orario perché siamo alle 11.50 eh, non so se ci sono eh, domande al momento non ne vedo però se dovesse esserci essere ovviamente potete sfruttare come ho detto prima il pannello delle domande e delle risposte Credo che siamo stati molto chiari poi nella, sia nella, nel caso di utilizzo, e appunto ringrazio veramente Gianluca e Dino perché comunque eh, ah, ci permette in questo caso di eh, avere delle, delle, dei casi di utilizzo effettivi, poi di chi va a incontrare i clienti finali di chi appunto ha le problematiche ovviamente che trova poi dal cliente finale e eh, anziché solo ovviamente un esempio che come potremmo portare io e appunto di dei, dei, due, dei due vendor che veramente eh, devono supportare le proprie aziende ma in questo caso voi avete creato quell'ambiente appunto perfetto e i casi di utilizzo appunto che ci permettono di capire come sia poi semplice anche la, la parte di integrazione come dico io sono sempre loro che ci mettono la faccia esatto, e esatto. bisogna veramente ringraziare loro e, e tutti i rivenditori del sistema integrato che poi si interfacciano ogni giorno con le problematiche e noi siamo dietro, quindi eh, dobbiamo supportarli come, come cerchiamo di fare, ma sono loro che, che ci mettono veramente la faccia. Corretto, corretto assolutamente. No, no, non come noi che siamo poi in home office e fermi a casa. Noi eh, ognuno poi fa fece. la sua parte, no? diciamo che l'energia serve proprio per questo: si rischiano un po' le forze, ognuno per competenza. Eh, i, i prodotti si migliorano anche sulla base come dite voi dell'esperienza sul campo e poi se dall'altra parte però c'è qualcuno che ti ascolta vuol dire che si lavora bene insieme se viceversa non ah, certo. ci sono questi presupposti e devo dire che sia con CUNAP e, e con Tandenberg che questo feeling si è creato e quindi eh, fa sì che poi anche il cliente no, raggiunga l'obiettivo perché non eh, dimentichiamoci mai che al cliente non gli importa come vengono risolti i problemi, l'importante è che vengono risolti nel più breve tempo possibile. no E quindi questo esatto. qui è tutto grazie alla regia che ci sta dietro, che ci permette di, di raggiungere questi obiettivi. Quindi un ringraziamento va a tutti, a tutti voi. Grazie, Dino. Grazie, Dino. Assolutamente. Ehm, io ho solo una domanda in questo momento che è arrivata e dove ci chiedono ovviamente se il webinar è stato registrato. Uh, per gli utenti futuri, ovviamente sì, è stato, uh, è stato registrato, sarà poi inviata una mail ai partecipanti con la registrazione eh, e appunto, sarà pubblicato poi anche sui vari social network di, uh, di Open Antamberg e poi ovviamente sarà rilanciato anche dal Visa, ovviamente che, che qua è qua il nostro ospite quest'oggi non ci sono altre domande per cui uh, se uh, chiuderei a questo punto il, uh, il webinar ringraziando ovviamente Alvise e Country Manager di Braco grazie. grazie a tutti voi e ringraziamo ovviamente Gianluca e Dino appunto della Kipas che ci hanno portato eh, la, loro, la loro esperienza grazie a voi, grazie ancora per l'invito grazie, grazie di nuovo, buona, buona giornata buona giornata Cosa, a tutti ti avevo interrotto, volevi dire qualcosa in più? no no, era un okay. saluto, i contatti ci sono e quindi esatto. benissimo grazie a tutti, okay. buona giornata ancora grazie, buona giornata grazie a tutti, a te, buona giornata buona a tutti